a tutti sono candida e benvenuti anche oggi sul mio canale e nel video di oggi voglio realizzare insieme a voi questo, eh, questo libricino che ho fatto utilizzando eh, le carte del mio ultimo download digitale e allora a proposito di questo voglio intanto ringraziare chi ha già comprato le mie carte senza aver visto neanche come le ho utilizzate per fare un lavoro e quindi ringrazio sempre eh, le mie fedeli va detto questo prima di farvi vedere i libricino vi faccio vedere ehm, le carte che ho stampato eh, giusto così per, farvi, per farvele vedere un attimino per chi non le avesse ancora viste sul mio canale vi faccio un, uno scorrimento veloce delle pagine questo è un kit che ho pensato infatti l'ho chiamato, chiamato romantico proprio perché ehm, volevo così creare un, una un, della carta che si prestasse bene sia per fare degli album che eh, generalmente sono la cosa che io faccio di più ma anche tipo dei john journal o qualsiasi altra cosa vi venga in mente che si possa fare con la carta delle card delle decorare, decorare delle scatole qualsiasi cosa ho cercato di fare dei dei motivi un po' diversi sulle pagine ci sono anche delle parti che adesso vi farò vedere così in tinta più unita in modo da, da dare la possibilità per esempio di fare degli sfondi questo è sul giardino. questo è un azzurro carta da zucchero sono dei colori che chiaramente rimangono ben abbinati tra, tra di loro poi ho fatto ecco queste sono diciamo le carte quelle più tranquille che comunque servono quando bisogna fare dei lavori per avere a volte le basi più semplici questa invece è sul verde qui vi ho fatto due stampe per farvi vedere la differenza di colore tra una e l'altra ho cambiato la risoluzione della stampante comunque se avete dei dubbi sulle carte nel video che ho fatto nel video prima precedente prima di questo ehm, ho fatto vedere eh, ho proprio spiegato come utilizzare eh, la carta per stampare download digitale che tipi di carta usare vi ho fatto vedere diversi di esempi di come a seconda della carta che si usa a seconda della della risoluzione della stampante che si usa possono venire delle stampe diverse quindi se ehm, avete dei dubbi potete guardare quel video, comunque nel, nella descrizione vi lascio il link così, eh, così potete trovarlo velocemente, ve lo scrivo nella descrizione e vi, e vi, e vi lascio il link allora eh, volevo ancora farvi vedere Dunque, dove li ho stampati, ecco perché ho stampato già dei fronte retro, per esempio in questo caso questa è una pagina del del download, ma io l'ho già stampata a fronte-retro vedete, in modo che nel momento in cui vado a ritagliare per fare la mia tasca o per fare la mia etichetta o fare quello che mi serve praticamente ho già il retro decorato e non devo andarlo ad attaccare da qualche parte quindi ehm, il, il bello proprio dei download è che uno si può gestire come vuole il discorso stampa, quindi stampare un per esempio l'ho anche già fatto qui vi faccio vedere ho scelto di stampare questa pagina con questo retro quindi si può miscelare il tutto e quindi fare veramente quello che, che, vi, che vi propone la vostra fantasia quindi andiamo avanti con le pagine di questa ne ho stampata solo una ma ce ne sono due perché ci sono gli altri due, gli altri due formati di pagina che ho fatto più piccoli però ho visto che ho dimenticato di stampare l'altro eh, però ce ne sono due e poi ci sono delle pagine che sono queste dove ho fatto, dove ho messo delle eh, tasche che basta ritagliare, piegare e incollare ma poi nel video vi farò vedere come e delle tag quindi ci sono due pagine di questo tipo quindi dove ho utilizzato più o meno tutti i particolari delle, dei vari sfondi poi trovate ancora una pagina con questo tipo di buste io generalmente anche negli altri miei download digitali ci sono due tipi di buste perché sono quelli che a me piacciono di più poi ce ne sono altri magari ve ne potrò fare in qualche altro download digitale ne farò qualcuno di diverso però direi che questi sono quelli che si prestano meglio secondo me sia ad essere gestiti facili da tagliare da, da montare che poi come risultato finale quindi di qui abbiamo una busta con delle piccole etichette qui abbiamo una busta un po' più grande che prende tutta la pagina anche questa è molto facile da tagliare e da montare poi vi farò vedere e poi ho fatto anche una pagina dove ho messo praticamente ho ripreso eh, due tipi di fiore e le farfalle che ci sono nel kit che a quel punto uno può ritagliare e distribuire un po' sul sul, sul progetto che sta facendo anche questo l'ho fatto così vi dà un'idea di, di quello che ho pensato quindi detto ciò lascio qui le carte giusto così ancora mentre vi spiego il libro gli potete dare un'occhiata e, e vi faccio vedere come ho realizzato il mio libricino che è quello che andremo a fare oggi non completamente nel dettaglio ma vi farò vedere i passaggi principali allora chiaramente come avete visto ho utilizzato questa pagina che ho stampato fronte retro su la pagina azzurra che vi voglio far vedere se la trovo velocemente perché già qui con tutti questi fogli no, infatti non la trovo già più perché ho stampato anche i fronte e retro oh mamma mia ah no no no adesso mi ricordo dove l'ho stampata è quella delle quattro paginine piccoline che vi ho detto che avevo stampato eccola qua è questa ok, quindi ho stampato praticamente queste due pagine fronte e retro in questo modo per realizzare la copertina quella che farò dopo è diversa e vi farò vedere come, eh, come l'ho stampata allora, qua eh, la copertina è talmente ricca che non sono stata a decorare più di tanto, ma ho soltanto messo, ve lo faccio vedere da vicino, della garzina, ho fatto un fiocchetto con un vellutino che avevo, che si è casualmente, insomma, quando uno ha tanti nastri, nastrini colorati, ho trovato quello che mi piaceva come abbinamento, che si abbinava con l'azzurro, e poi ho messo una delle etichette del mio kit etichette, vi lascio poi sempre anche di tutto i link nella descrizione perché ho usato anche altri altri kit digitali che avevo fatto in precedenza che ho decorato semplicemente vedete con con queste micro micro micro sfere che sono dello stesso colore del mio fiocchettino e l'ho lasciato così perché mi sembrava, mi sembrava già ricco in questo modo allora l'interno del mio libricino è fatto in questo modo allora Partiamo subito da questa pagina che è più semplice. Allora, intanto, qua vi faccio vedere come ho ritagliato le farfalle di cui vi parlavo prima e le ho incollate per decolare la pagina. Vedete che danno già subito ricchezza alla pagina. Qui ho utilizzato una delle mie etichette: del kit etichette con del pizzettino, e poi ho. Allora, nello specifico, questa è una pagina del, di un altro del mio kit pizzi e centrini che ho stampato sulla carta. Ehm, anticata con il caffè con il tè, caffè, come volete e quindi anche questo era uno di quei modi di stampare di cui vi parlavo prima ma vi lascio il link così andate a vedervi l'altro video dove vi ho spiegato tutto non ho fatto nient'altro che decorare con, del, con il Distress Vintage Photo e dello Stencil una, un particolare della pagina poi l'ho fatto anche su altre pagine interne e vi farò vedere invece sul sulla base della copertina cosa ho fatto? Con ehm, una delle pagine, anche questa stampata fronte-retro, non ho fatto nient'altro che realizzare questo taschino, diciamo, ma neanche taschino. Questo, questa, questo folder, questa cartellettina qui, realizzata, fatta in questo modo. Dove ho messo qui, sul centro, sul centrale, una delle tasche che trovate già fatte sul kit che rimane così l'ho semplicemente ritagliata e incollata poi vi farò vedere all'interno ho messo in questo caso sono le mie etichette che ho stampato sulla carta bagnata con, con il tè per creare questo libricino dove si può scrivere è un'etichetta che ho ritagliato direttamente così dal kit etichette e l'ho semplicemente piegata vedete com'è e invece da, questo, da questa parte qui ho praticamente utilizzato questa busta che ho ritagliato e ho fermato allora questo è un, è un ferma, un, ma non un ferma, un, eh, uno di quei particolari accessori in metallo che si utilizzano per proteggere gli spigoli delle pagine io l'ho utilizzato, se, se, se, lo trovo vi, vi cerco, se riesco ancora a trovarlo vi lascio il link di eh, di, li ho presi su Amazon vi lascio il link perché sono molto utili io li uso sia per le pagine che per fermare le buste lo trovo molto fine come sistema e sinceramente eh, funziona benissimo quindi ehm, qui ho fatto ritagliato e eh, incollato la busta all'interno della busta per esempio ho fatto un Di Bercino, dove si può, volendo, incollare una foto e qui ho lasciato ho incollato della semplice carta con del posto per scrivere. Questo è il solito stencil con il Distress Vintage Photo. E qui non ho fatto nient'altro che attaccare del pizzo e una delle etichettine che, eh, che trovate già nel kit. Praticamente, queste c'è la luce che riflette un po' questa nello specifico dopodiché se vi state chiedendo come ho colorato il mio, il mio libricino molto semplicemente vi faccio vedere ho utilizzato dei colori acquarellabili questi nello specifico e sono andata proprio a sporcare appena appena con del colore poi con del pennello appena appena bagnato ho creato queste sfumature che richiamavano un po i colori una cosa veramente semplicissima quindi rimettiamo dentro il particolare vado a richiudere vedete che qua rimane semplicissimo chiudere la busta e rimane chiusa e poi la busta cosa ho fatto l'ho chiusa solo su ho messo il colla solo qua sugli spigoli in modo da permettere l'inserimento di una delle tag che ho ritagliato sempre da i miei, eh, i miei fogli in questo caso allora le, le opzioni sono due si può stampare fronte e retro il foglio così il retro è già decorato e abbiamo già la tag decorata fatto si stampa su cartoncino da 200 grammi e siamo a posto ma in questo caso io avevo stampato su carta bianca e quindi cosa ho fatto ho ritagliato due tag e le ho incollate anzi in questo caso neanche in questo caso non ho ritagliato la tag ho semplicemente con la matita ricopiato la tag su un foglio che avevo di altra carta e ho. Le ho incollate tra di loro ma giusto per dargli più resistenza perché se uno volesse incollare qualcosina lo può ancora fare quindi questa è la tag così e questo è il mio lato Interno della copertina. Vado a chiuderlo così, perfetto. Ora l'interno invece del mio librettino, appunto, come vi dicevo alla prima pagina, ho praticamente utilizzato della eh, carta che ho realizzato eh, con eh, sporcata appunto con, con la soluzione di tè in modo da renderla così vintage che a me piace tantissimo e sono andata a decorarla in, in alcuni punti con lo stencil e il distress poi ho utilizzato della carta che avevo stampato fronte e retro con delle righe l'ho inserita giusto così ogni tanto e poi un'altra ecco qua ho attaccato una delle etichettine come abbellimento e poi ho utilizzato anche carta di altri miei download digitali che ho stampato sulla carta macchiata con il tè e che quindi prende questo effetto così molto vintage su carta sottile si può anche scrivere e quindi sono andata a creare questo libricino in questo caso ho ritagliato un particolare della carta questa è una tag del mio kit Pizzi e Centrini Vedete che i kit, eh, ci sono dei kit che sono abbinabili, perché comunque giustamente cioè, li ho fatti io e quindi sono sempre fatti un po' col mio gusto, per cui è normale che si, si, si intonano un po' tutti, perché i colori, il modo, di, il modo poi di farli eh, viene fatto a gusto di chi, di chi li crea e quindi eh, sono sempre diciamo abbastanza abbinabili, a parte qualcuno che magari è diverso perché giustamente ogni tanto magari uno vuol fare un qualcosa di diverso gli altri sono sono abbastanza abbastanza non dico simili perché sono completamente diversi ma sicuramente si possono utilizzare insieme come vedete anche le etichette per esempio questa è un'altra etichetta del mio kit etichette vediamo ancora perché non ricordo più come ho decorato ecco questo è un particolare della carta che ho ritagliato sporcato col distress questa è una pagina dei pizzi e centrini che vi ho fatto vedere nell'altro video che avevo stampato su carta sporca da te qua ci sono le etichette ecco, allora, questa è un'altra cosa che voglio farvi vedere ho utilizzato la busta che eh, vi ho fatto vedere prima del kit questa, quindi, che ho tagliato e ho già piazzato, ma non ho ancora chiuso la chiudo dopo, perché voglio farvi vedere l'ho utilizzata al centro del... Del mio quadernetto e praticamente mi servirà per andare a coprire il filo che ho utilizzato per cucire il quadernetto praticamente ho fatto che cucire il quaderno tutto all'interno della tasca così una volta che io vado a incollare la mia busta ho detto tasca ma in realtà busta così una volta che vado ad incollarla e la chiudo praticamente questa sarà il centro della mia del mio libricino nello stesso tempo mi mi avrà nascosto tutti, tutte le cuciture che ho fatto per realizzarlo. Così è un modo per utilizzare anche il, il, la busta e coprire i fili come volete. Io ogni tanto gli attacco anche dei pen, dei pendagli così per abbellirlo, ma qui è una scelta è una scelta vostra. Era un altro modo che volevo farvi vedere: per chiudere il centro del, del delle pagine e utilizzare una busta del kit e ancora qui ecco qua ho ritag... questo è un pezzo di carta che ho strappato sempre del kit qui ho fatto un'altra busta questa è una busta del eh, del kit ehm non pizzi e centrini ma quello del um, non mi ricordo come si chiama ve lo lascio poi nella decorazione volevo darvi il titolo per un riferimento ma in questo momento scusate non me lo ricordo e cominciano ad essere abbastanza i kit che ho fatto quindi ho perso un attimino il non mi sono preparata prima e anche qui vi faccio vedere ho utilizzato vedete il solito sistema per chiudere le buste che trovo molto carino e comodo soprattutto perché è piccolissimo quindi la busta essendo di carta eh, si bisogna piegarla pochissimo per infilarla e tiene bene poi qui non so se ho ancora messo altre cose vedete qua sempre il mio la mia carta stampata su ah, sì, va bene qua ho fatto di nuovo ancora delle cose con lo stencil e arriviamo alla pagina ultima del libricino il retro della copertina posteriore allora qua non ho fatto nient'altro che mettere del nastro, il nastro che si abbinava con, con, la, mia, con la mia pagina perché così mi piaceva e l'ho incollato. Dopodiché qui non ho fatto nient'altro che andare ad incollare due delle tasche che eh, trovate qui sui fogli, già realizzate, le ho incollate in questo modo una davanti all'altra e sono andata a creare questa doppia Doppia tasca all'interno del quale ho poi messo le mie tag. Così, quindi questo è il mio libricino. Che come idea, allora pensavo di fare perché adesso ne realizzerò un altro per farvi vedere come farlo. Ehm, e quindi sono due libricini che pensavo di utilizzare per una midori. Perché adesso è da un po' che sul mio canale non faccio, ne ho fatte diverse, volevo fare un'altra Amidori L'unico dubbio che ho è che forse vengono un po' troppo, troppo cicciotti perché sono abbastanza spessi e non so come possa, come possa venire il tutto. Quindi, prima realizzo l'altro insieme a voi e poi deciderò. Se l'idea della midori mi sembra ancora fattibile, magari nel prossimo video decoro, decoro la copertina della midori e finiamo. Questa, questa Midori, magari tutta con questo kit eh, però lo decido dopo perché se i libricini sono un po' troppo spessi magari non, non lo so, vediamo quindi detto questo andiamo a vedere come eh, realizzare il libricino e, dunque sbaracchiamo tutto e eh, mi procuro il materiale che mi serve Prima cosa da fare per realizzare il libricino è eh, occuparci della copertina esterna. Allora, io ho stampato fronte-retro questa immagine, che voglio che sia la mia copertina, con all'interno una delle carte un pochino più soft. Quindi, eh, ho già to tolto il bordino bianco, quello che si crea intorno alla stampa, per fare più in fretta, adesso andiamo a fare la copertina dunque come prima cosa vediamo la misura di questa perché li faccio uguali nel caso in cui volessi metterla metterle all'interno di un midori quindi sono 12 e mezzo sono 25 per 18 allora andiamo a tagliare con la mia taglierina 25 per 18 allora cominciamo col 18 facciamo così. Ok. Ora, visto che sì, di sono 12 e mezzo, quindi così, ok. Allora, faccio in questo modo. Vado a dividere il a metà la mia copertina, così. E adesso vado a tagliare la parte in eccedenza deve essere abbiamo detto 25 quindi sono 12 e mezzo così perfetto e questa è la mia copertina vedete che l'interno è già decorato ora prima cosa da fare Così non mi dimentico, vado a passare il mio solito distress dappertutto. Allora, finito di passare il distress adesso vado a farvi vedere come ho realizzato questo particolare. Allora, lasciamolo aperto qui, così dunque io ho preso un foglio che anche questo ho già stampato fronte retro che sarà quello che mi servirà per creare questo inserto allora vado a togliere intanto le parti laterali allora questo deve essere alto 17 quindi facciamo subito così togliamo da una parte un bordino così e poi vado a tagliare subito a 17 perché tanto deve venire questa altezza qua visto che era 18 la pagina lo faccio 17 così è più è più giusto dopodiché taglio anche qua il bordo e la lunghezza deve essere 28 e mezzo 28 e mezzo quindi quasi tutta la pagina così perfetto e adesso vado a realizzare i pieghi per poter chiudere il mio la mia cartellina facciamo a primo piego a 10 Pieghiamo così il secondo piego lo facciamo subito qui anche questo a 10 in modo che è poco più di 10 in modo che pieghi bene quindi qui e qua pieghiamo in questo modo qua poi come le dimensioni sono abbastanza relative eh? infatti vedete che questa è venuta leggermente diversa dall'altra ma non importa non c'è nessun problema quindi va bene così anche qui vado a passare il mio distress dappertutto passato il distress occupiamoci della decorazione dell'interno allora qua andiamo ad incollare una tasca che io ho già ritagliato e passato con il distress però voglio farvi vedere ne ho lasciata ancora una da fare perché voglio farvi vedere la velocità con cui questa operazione viene fatta io l'ho già fatta per non perdere tempo però voglio farvi vedere come piegare come piegare la taschina allora questa è la taschina che ho ritagliato dopodiché io faccio in questo modo qui con la riga, vado semplicemente a segnare dove sono i due, tanto si vede quali sono gli angolini perché io ho creato un piego obliquo in questo modo, quindi si vede facilmente e poi vado in questo modo a segnare la piega, è velocissimo, da tutte le parti si vede benissimo dove ci sono i punti di riferimento, sollevo e piego Facciamo l'ultimo così ve la faccio vedere completa in questo modo qui quindi fatta questa operazione non vi resta nient'altro da fare che piegare bene e la vostra taschina è bella che è pronta veramente ci vuole un attimo io le ho anche passate col distress per fare per fare più in fretta quindi questa è la prima taschina che andiamo ad incollare qui. Prendiamo la nostra colla. E incolliamo più o meno al centro, dove volete, così. E questa è la prima taschina mentre per quanto riguarda invece la pagina, anche qui allora non l'ho già preparata perché volevo proprio farvi vedere come anche questa è un'operazione veramente semplice perché questa pagina non c'è neanche bisogno della riga praticamente per, per segnarla perché proprio. I, i segni sono talmente evidenti e facili da piegare che è semplicissima proprio guardate in questo modo qui e vedete che la busta è già bella che è preparata avete visto che ci ho messo veramente un attimo adesso passo anche questa con il distress adesso andiamo ad incollare la busta qui così modo e poi andiamo a mettere aspettate che chiudo perché sennò mi si secca la colla come al solito e adesso andiamo a mettere il nostro gancettino per tenere ferma la busta in questo modo qua non dobbiamo fare nient'altro che andarlo a puntare con la colla usiamo questa colla che è più tenace la flash bond metto proprio un goccino di colla qui in questo modo qui sufficiente e poi vado a chiudere la mia taschina in modo che ci sia il riferimento così adesso mentre la bustina si asciuga mentre il nostro gancetto si asciuga bene perché ci va un attimino di tempo mentre il nostro gancetto asciuga ci occupiamo della chiusura del nostro particolare allora prendiamo un pezzo di pizzo vado a chiuderlo così faccio il mio fiocchettino perché devo andarlo ad incollare sulla mia copertina quindi facciamo così chiudiamo Okay. e adesso questo lo centriamo andiamo sulla copertina e andiamo ad incollare il particolare qua in questo modo qui così quindi mettiamo la colla su tutto il retro anche sul pizzo ok e andiamo ad incollare così adesso apriamo abbiamo la nostra tasca e qua andiamo ad incollare la bustina però lasciamo la tasca quindi andiamo a mettere la colla solo sul bordo così in questo modo abbiamo lasciato lo spazio per la nostra tag lato invece andiamo ad incollare le mie due taschine allora facciamo in questo modo decidiamo io ho fatto così decidiamo come piazzarle quindi così diciamo così quindi io cosa ho fatto ho calcolato più o meno di quanto dovevo incollare le due Taschine. quindi semplicemente sono andata a mettere la colla qui e qui così sono andata ad incollare prima le due taschine tra di loro in questo modo qua uno e due semplicemente mettete dritte così ad occhio va bene così e poi andiamo a mettere la colla su tutto vedete che è un'operazione veloce semplice e andiamo a incollare tutto sul nostro fondo qui così ok, schiacciamo bene E anche le nostre due tasche vedete che sono a posto ora per l'interno invece del libricino io ho già creato un pacchetto di fogli come quello che vi ho fatto vedere prima dove vedete ho messo i fogli dei miei download stampati sulla carta sporca di tè dei fogli a righe li ho alternati in questo modo faccio un altro foglio dei miei così quindi adesso non ci resta che andare a cucire praticamente il centro del mio dei miei, dei, delle mie pagine con il centro della copertina allora vi faccio vedere come ho fatto io per fare i buchi dunque prendo il punteruolo che non lo prendo mi sono dimenticata eccolo qui Allora, facciamo così. le pagine le teniamo così uh, ho dimenticato di prendere i ganci, ma quasi quasi non importa allora in questo caso qui lo faccio diverso, non metto la busta, poi vi faccio, vi faccio vedere che da una parte andrò ad eh, incollare la busta perché non l'ho ancora incollata, così vi faccio vedere come faccio. Allora io metto tutto all'interno di un libro, così, perché così mi dà anche la, la possibilità di bucare tranquillamente, adesso l'ho messo ad occhio, tanto va bene così. E con un punteruolo vado a fare quattro buchi 1 2 e li faccio più o meno non so se forse non si vede bene poi vi farò vedere li faccio più o meno alla stessa distanza dal bordo ma lo sto facendo ad occhio e eh, non sto prendendo nessuna misura così praticamente in questo modo qui li ho fatti ad occhio e adesso vado a cucire allora come filo io utilizzo il filo da ricamo quello per il punto croce perché eh, ho fatto anche tanto ricamo quindi sono piena di questi fili da punto croce ho visto che vanno bene perché sono li tengo praticamente senza dividere i fili quindi spesso e utilizzo questo perché non si strappa rimane bello rigido e permette di aprire bene le pagine quindi utilizzo questo per cui adesso vado praticamente semplicemente a cucire le mie lascio un po' di spazio per fare il nodo questo dovrebbe essere sufficiente e vado a cucire così adesso per farvi vedere diciamo che mi viene più difficile perché volevo farvi vedere nella telecamera quindi devo tenere un po' il filo così ah, vi, vi assicuro che è più semplice se non dovete fare questo lavoro proprio rivolti ahia, mi sono anche bucata rivolti sulla telecamera ora andiamo a prendere questo buco qui Così vedete che sono ben Mi son bucata di nuovo. Bonso senza speranza oggi ok. Poi essendo il filo spesso basta veramente solo un passaggio: non c'è bisogno di fare tanti passaggi. Ok, e adesso vado ad annotare, facile, facile, ok, uno e due, così l'ago via lo perderò sicuramente qui in questo caso vado a tagliare vicini i fili e lascio il filo che si vede al centro, che non è neanche brutto mentre l'altro che vi avevo fatto vedere prima vi faccio vedere che adesso vado a chiudere la busta Quindi mettiamo la nostra colla qui: 1 e 2, ho messo più colla dovevo, ok, ne ho messa troppa. Togliamola ok, così e in questo caso, invece, il nostro filo centrale non si vede perché è coperto dalla busta. Sono due, diciamo, modi diversi di di fare lo stesso lavoro sono belli entrambi, questione di gusti anche con il filo. Così direi che non rimane male. Ora andiamo ad inserire le nostre tag: quindi una qui. le altre due le mettiamo qui o meglio così e così anche qui ho utilizzato gli stessi gli stessi nastrini così le due le due i due libricini sono abbinati e li posso inserire li posso utilizzare da inserire da inserire nella mia midori in questo modo tutto sommato non sono venuti neanche così spessi quindi direi che l'idea della midori si può fare vado ancora a decorare la copertina l'interno L'interno delle, delle pagine, no, vi faccio solo vedere come ho fatto lo stencil ancora un attimino e poi vado a modificare la, eh, la copertina. Per le decorazioni che ho fatto all'interno, praticamente ho utilizzato semplicemente uno stencil, questo faccio vedere una cosa proprio facile facile. Poi con il Distress, col vintage photo, molto molto delicatamente. Sono andata a riportare dei particolari così faccio vedere l'effetto vedete è una cosa proprio l'importante andare proprio pian piano così e ho creato questi effetti un po su tutte le pagine e poi ho utilizzato le mie etichettine decorare ne metto solo una poi tanto è solo per darvi un'idea poi avete visto come ho come ho decorato l'interno delle, delle altre pagine quindi ognuno poi lì spazio alla fantasia può decorarle come meglio crede però vedete che in, una, in un attimino proprio la pagina è molto più è molto più bella adesso però ci tengo a decorare la copertina perché ehm, voglio mettergli un minimo di decorazione e anche lì, nel frattempo stavo chiudendo la colla <ride> e eh, anche lì voglio farla che eh, richiami un po' quella che ho già realizzato quindi pensavo di fare così allora semplicemente vado ad attaccare un po' della mia garza qui, così uso questa colla perché ho visto che la garza sopra si attacca proprio bene si può stropicciare si può fare come si può mettere come si vuole non si stacca quindi va benissimo così e adesso voglio fare allora non più quel fiocchettino lì ma voglio fare un'altra cosa allora vorrei provare a fare una cosa del genere così quindi vediamo se tagliamo al limite accorciamo non c'è problema quindi vado ad incollare questo qui così si sì. facciamo un po più piccolino utilizzo questa colla la flash bond perché mi incolla meglio in questo caso quindi ne metto un goccio qui così e ne vado a mettere un goccio sopra per bloccare Altra parte così devo tenere un attimo premuto perché devo dargli il tempo di asciugare un minimo ok adesso mentre lei si asciuga prendo le mie etichettine ci va un peso Mettiamo un peso sopra un attimo non questo cade chiamo la forbice così giusto per tenere un attimo ok Adesso prendo le mie etichettine che ho già stampato e con lo con il distress ho sporcato e ne scegliamo una questa per esempio Inspire e vado ad incollarla sopra quindi usiamo qui anche questa colla così è più tenace e mi tiene anche fermo il fiocco Tiriamo, e vado ad incollare sopra la mia etichetta così mm, ok semplice semplice però mi piace perché richiama la decorazione che avevo fatto sull'altro ma è leggermente diversa spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto e che abbiate trovato carina questa, questa idea che vi ho proposto per utilizzare il mio ultimo kit digitale di carte che vi ho, che vi ho mostrato come dico sempre se avete dubbi o domande scrivetemi e vi risponderò il più in fretta possibile. Se il video vi è piaciuto e non siete ancora iscritti al mio canale fatelo così mi aiuterete a farlo crescere. E aspetto i vostri commenti, spero che siano tanti e detto questo non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Un bacione e un abbraccio, ciao!